e parlava appunto Pietro Barberi di, di, della necessità del sostegno dell'Europa per appunto sostenere il sport di base dunque passerei e ne approfitterei per passare subito la, la, la parola eh, a Brando Benifei che è in collegamento con noi eh, che è deputato del Parlamento Europeo e che dovrebbe appunto sono qua eh, non so se mi riuscire. sentite eccolo Buongiorno. Non mi vedete? Ok, grazie. Benissimo, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, un saluto a Pietro che ha parlato poco prima di me adesso e un saluto ovviamente a Tiziano Pesce, al Ministro Orlando che, che, che ho visto che ci ha dovuto lasciare in questo momento, ma proprio ehm, eh, su un tema su cui ha eh, lavorato il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. Ehm, eh, ero impegnato finora per una riunione, appunto, eh, eh, ed è un tema, una questione che si lega a ciò cioè di cui state parlando oggi, lo sport per tutti, il progetto legato al parere eh, d'iniziativa del Cese, di cui proprio Pietro Barbieri è, è, è, è promotore e relatore, eh, e cioè il tema dell'inclusione sociale attraverso lo sport. Io arrivo appunto adesso, mi collego solo ora, da una riunione, sulla eh, implementazione della cosiddetta garanzia per l'infanzia, uno strumento di inclusione per bambini eh, di provenienze svantaggiate, vulnerabili, eh, che è un programma proprio che nasce da una eh, scelta del Parlamento europeo di battersi nel negoziato sul fondo sociale affinché ci fossero risorse dedicate per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà eh, dei eh, bambini. Oggi proprio il ministro Orlando, con cui ho, ho parlato varie volte del, de, insomma, del, del, del tema insieme, è ehm, stato implementato a livello italiano, come negli altri, negli altri paesi, eh, un piano per eh, rendere questo progetto non solo un'indicazione e un'allocazione di risorse, ma una realtà di sostegno ai bambini. Perché faccio questa digressione legata proprio a, a ciò di cui mi sto occupando in questi minuti? Perché ovviamente anche il tema dello sport e dell'accesso all'attività eh, eh, fisica eh, con eh, eh, tutto quello che, che, che, che, che riguarda appunto il, il, eh, diciamo la, la, la, la possibilità di costruire percorsi di inclusione, di cittadinanza proprio attraverso l'attività sportiva è un pezzo di eh, questo impegno di progettualità europea per l'inclusione dei bambini e la lotta all'esclusione sociale. Lo dico perché credo che questo tema che voi vi state ponendo e che è al centro anche di questa conferenza stampa di oggi, di rafforzare la dimensione europea e l'impegno europeo, la visibilità delle azioni europee a sostegno dello sport, sia molto importante e possa avere appunto una dimensione multisettoriale, perché certamente abbiamo progetti di Erasmus+, abbiamo progetti eh, legati ad esempio al Corpo Europeo di Solidarietà, abbiamo progetti europei anche legati appunto al, al, ehm, all'impegno del, del CESE, eh, l'UISP è in prima linea, insomma per l'idea dello sport per tutti, non lo devo certo spiegare eh, a voi eh, che siete lì e dunque eh, oggi eh, questo si può arricchire anche da un, in una dimensione eh, sociale che oggi è, è particolarmente significativa, pensiamo anche parlando dei bambini, ma non solo alla presenza che non sarà eh, breve di rifugiati ucraini, numeri molto, molto elevati e quindi di nuovo strumento di integrazione, strumento di cittadinanza anche eh, l'attività la, eh, eh, sportiva. Quindi partivo proprio da questo esempio del lavoro di queste ore per dire che ehm, è importante fare sinergia, lavorare insieme, io dico anche mettendo insieme eh, quelli che sono i fondi strutturali, ora facevo riferimento al fondo sociale con la garanzia per l'infanzia, ma poi anche il PNRR, il piano ehm, eh, di ripresa. Abbiamo eh, risorse per queste eh, dimensioni della eh, eh, transizione sociale, ecologica. E tecnologica Su tutti questi temi io penso che lo sport e l'accessibilità, pensiamo al tema ovviamente dello sport anche per le persone con eh, eh, disabilità, oltre che come ho detto da contesti di, di svantaggio, di vulnerabilità, quanto è oggi un tema fondamentale per costruire un'Europa all'altezza dei suoi valori, dei valori fondanti della costruzione comunitaria anche di fronte a una sfida che ci pongono autocrazie, ehm, eh, modelli politici non inclusivi, di, eh, eh, in realtà di, di esclusione ecco, e di mancanza di eh, integrazione delle varie diversità sociali e delle varie provenienze. Ecco, io penso che noi possiamo promuovere eh, invece un modello inclusivo, un modello eh, sociale dove lo sport può svolgere una funzione davvero di eh, costruzione di cittadinanza, di inclusione di partecipazione eh, l'Europa sta finalmente facendo dei passi avanti nel costruire in maniera olistica questo approccio, non più solo con singoli eh, provvedimenti singoli progetti, progetti pilota, ma con una dimensione di impegno molto più a 360 gradi ho fatto qualche esempio e eh, dobbiamo andare avanti e lavorare anche con ovviamente i portatori di interesse sociale e associativo e quindi il lavoro con il CESE è molto importante, lasciatemelo dire, anche concludo il lavoro con lo WISP, voglio ringraziare eh, Tiziano Pesce per questo impegno, eh, tutta la dirigenza per la, eh, anche la costanza nel lavorare proprio con le istituzioni europee, ci siamo incontrati anche qui a Bruxelles in diverse occasioni per arrivare poi ad ottenere dei risultati, perché solo se si lavora in squadra le istituzioni e la società si riesce a fare un salto di qualità anche rispetto a ritardi, a, diciamo, a problemi che comunque eh, eh, abbiamo ancora nel nostro paese, soprattutto nell'arrivare a chi avrebbe più bisogno di certi progetti, di certi sostegni anche europei e a volte non riusciamo ad raggiungerli, non riusciamo a fare eh, eh, diciamo, il miglior uso proprio delle progettualità europee. Ecco, in questa fase così eh, particolare anche della storia. Eh, europea dell'impegno per una identità anche europea che ha una eh, certamente è sfidata in questo momento da tante vicende diciamo a partire non solo da quelle più recenti la guerra ma anche la pandemia dove eh, eh, certamente la importanza di un modello sociale inclusivo europeo fondato su diritti di accesso a servizi come certamente sono la sanità la scuola ma anche l'attività sportiva per tutti, ecco, con tutto quello che abbiamo vissuto oggi abbiamo bisogno di rilanciare un nostro progetto europeo fondato su alcuni aspetti anche identitari. Io credo che l'inclusione sociale attraverso lo sport, lo sport per tutti, debba essere e sia un pezzo di questo di questo impegno quindi grazie per il vostro lavoro continuiamo a impegnarci eh, insieme per questa dimensione europea dello sport e dello sport per tutti grazie a Wisp e grazie a tutti gli interlocutori che hanno partecipato al Cese a pietro a tiziano a tutti voi grazie buon lavoro e eh, a presto alla prossima <ride> Grazie a grazie a Brando Bonifei che, appunto, che si è collegato e ci ha aggiunto eh, da Bruxelles. Ehm, e prima di passare la parola a Vanessa Palucchi, appunto, che è portavoce del Fondo del, FON, del suo, Terzo Settore, volevo ringraziare eh, Roberto Valori, vicepresidente del Comitato Paralimpico Italiano eh, che è in sala con noi e Andrea Bodi che è presidente dell'Ix, dell'Istituto Paralimpico Italiano per il credito sportivo, grazie mille della vostra presenza. E adesso Vanessa Palucchi, le passerei il, il microfono, non so dove. Sono a distanza, quindi. A distanza, ecco. Spero che mi la, ti vediamo. Ti... la vediamo, la sentiamo. Grazie molte, buongiorno innanzitutto, e grazie del, dell'invito di questo momento anche interessante di interscambio, soprattutto anche per la complessità del partenariato, questo è sempre un buon indicatore di voler cambiare insieme delle cose. Noi molto spesso quello che sostengo parliamo nel terzo settore eh, di coprogettazione, a volte insomma, la dobbiamo esercitare innanzitutto tra tra di noi e questo mi sembra un, un laboratorio. Ehm, dico alcune cose di merito sui contenuti del, del progetto perché mi ha molto colpito, infatti ho mandato un messaggino anche a Tiziano, ho detto bello il progetto eh, perché questa è una mia fissazione, la ridico ogni volta, credo che noi abbiamo in Italia alcune emergenze. Una di queste emergenze principali che, di cui se ne parla veramente molto poco perché le intercettiamo poco, e hanno anche poca voce in capitolo da un punto di vista politico è un'emergenza infanzia un'emergenza giovani eh, mi sembra che questo progetto sia costruito per dare risposte di prossimità puntuali diffuse con il radicamento territoriale e mi sembra che su questo metto in primo piano i giovani perché so mh, e, e lo faccio sempre presente che se dovessero chiudere le nostre associate che si occupano di attività e di sport di base, noi avremmo un crollo delle politiche che si rivolgono ai giovani e ai ragazzi e, e quindi già si fa un grandissimo lavoro. Bisogna sicuramente allineare i, i pianeti e governarlo da un punto di vista anche istituzionalmente con una maggiore consapevolezza per sostenere questo mondo. Accanto a questo le altre disuguaglianze che ci sono e mi sembra che questo progetto fornisca delle risposte sia anche quello territoriale. Noi non dimentichiamo che accanto a quello c'è anche quello territoriale che riguarda il centro e la periferia eh, del, del, del, del territorio, dei territori, quindi non, non sempre chi vive nelle aree marginali stra le stesse opportunità. Ma ancora viviamo nord e sud, lo viviamo nell'edilizia scolastica per le palestre, lo viviamo anche nella diffusione eh, delle opportunità di sport di base che vengono date. Eh, quindi su questo mi sembra, diciamo, questa chiave sistemica estremamente utile come metodologia e opportuna politicamente. L'altra questione è da ambientalista. Mi piace molto quando si parla di diritto al movimento, e si parla però anche del, del, del, del movimento e del, dello spostamento funzionale di quello che è la capacità delle persone di muoversi in una maniera autonoma e sostenibile, prima Tiziano diceva dolce, all'interno dei propri territori nelle, nelle funzioni che devono avere nella città, nei, nei luoghi dove vivono. Questo guardate che è credo un diritto antropologico prima di un diritto sociale, proprio è nella nostra natura e vedo che dopo la pandemia molte persone lo stanno riscoprendo mi sembra che questo passaggio sulla sostenibilità quindi costruire quelle condizioni per cui noi ambientalisti, ma non ambientalisti cioè con noi con, io provengo dalle con WISP abbiamo sempre fatto molto del lavoro sul rapporto tra movimento e città ragazzi e città sia una, una dimensione assolutamente da riscoprire eh, perché lì ricostruisce anche l'identità territoriale, locale, insomma è una complessità sulla quale vanno poi appoggiate eh, molte, molti valori e molte sperimentazioni. Ritorno alla diffusione capillare, mi dispiace che sia andato via il eh, Ministro Orlando. Ovviamente in presenza del Ministro Orlando siamo stimolati a parlare della questione della riforma, anche perché è il convitato di pietra, quindi ne dobbiamo eh, necessariamente anche a fare alcune considerazioni. La eh, prima considerazione che faccio è che uno dei motivi, per cui il terzo settore, il forum del terzo settore in particolare si è battuto e eh, come dire, ha, ha costruito anche alcune condizioni eh, importanti perché non sparisca, non venga depotenziato il piccolo associazionismo e piccolissimo di prossimità. E poi anche chi sta nelle reti, i nostri diciamo associati e le nostre nuclei operativi territoriali alla fine sono piccoli e quindi per noi è fondamentale che questa riforma valorizzi questa incredibile storia italiana di diffusione di volontariato, di associazionismo e, e non che sia penalizzante. Su questo devo dire che con il Ministero del Lavoro abbiamo fatto un partenariato in tal senso per costruire a nostra volta nel nel, nel paese questa consapevolezza mi fa molto piacere che oggi con pietro barbieri si sia parlato di questo perché anche rispetto all'europa al cese è, è appunto prima c'era il, il parlamentare europeo eh, noi eh, dobbiamo fare un lavoro congiunto come paese molto forte per far capire che quando si parla di un modello italiano dell'associazionismo e del volontariato si sta parlando non di un, una cosa sui generis, eh, diciamo, che appartiene solo a noi, ma di un modello che altri dovrebbero anche imitare per capacità di diffusione, di coesione, di radicamento, di costruzione di identità, di risposta anche politica ai bisogni delle persone nella prossimità. E faccio un passaggio um, molto, molto semplice, per cui noi diciamo, abbiamo voluto anche che questa riforma fiscale che vedrà appunto noi siamo in attesa, in trepida attesa ovviamente, vedrà la luce quindi il completamento di una riforma che si è allungata ancora eh, rischia di diventare ehm, molto impopolare anche nel mondo del terzo settore, eh, dobbiamo spenderci questo modello italiano non come il, il mondo della buona volontà ma come una leva di sviluppo per guardare un modello di sviluppo che abbia nella partecipazione nella coesione nella condivisione una piattaforma necessaria per dare gambe a ogni idea che vadano nella direzione dell'agenda 2030 e della sostenibilità per come ce la siamo oh, raccontata raccontata qua e, mh, quindi in questo senso eh, volevo appunto connettere quanto sta in questo progetto, quanto è il valore che noi diamo a tutto questo e quanto giustamente pretendiamo che nella riforma sia rappresentato e non sacrificato quindi ehm, dobbiamo lavorare insieme perché a livello eh, nazionale ma anche a livello europeo questo sia ben, ben compreso perché credo che sia l'interesse dell'Europa appunto ci troviamo nella casa europea in Italia, quindi insomma ehm, mi fa molto piacere dire questo qua, che eh, appunto in Europa l'interesse sia quello di valorizzare ciò che di meglio va nella dimensione eh, dell'inclusione e della sostenibilità. E, mh, questo, questo modello italiano probabilmente è da raccontare e da narrare anche un, una storia molto interessante di cui la WISP sicuramente come storia e come presenza territoriale ne è una testimonianza quindi facciamo gli in bocca al lupo a questo progetto e sicuramente insomma, lo, lo monitoreremo come una delle messe a terra fondamentali per leggere poi l'efficacia anche di un progetto così sistemico e interessante grazie grazie mille eh, grazie appunto Vanessa Palucchi eh, e di, appunto, di averci invitato a riflettere e lavorare per un modello europeo di sport per tutti e appunto mh, passo subito da questo punto, in questo progetto, eh, passo la parola subito a Vincenzo Manco che è esperto per il reattore del parere appunto del Cese. E, e, scusi, e farei un piccolo invito, cercherei di rispettare un po' i tempi perché ci sono vari relatori e siamo, siamo ancora eh, numerosi e, e, e, e l'incontro è già in fase avanzata. Grazie mille. Eric, grazie, sarò molto schematico infatti perché è stato detto, è stato detto tanto. Diciamo, prima di tutto eh, il piacere, l'onere e l'onore come si dice di aver fatto da da esperto in questo percorso di costruzione del parere di cui appunto è stato relatore, relatore Pietro e ancora come diceva, come diceva lui stesso diciamo con un percorso, con un processo che abbiamo attivato e che sicuramente seguiremo con grande attenzione anche, anzi soprattutto, eh, insieme a tutti i partner che oggi stanno come dire, valorizzando anche questo percorso e la presentazione del progetto Sport per Tutti insieme appunto al Parere Recese tre cose velocissime molto schematicamente prima questione eh, anche il Ministro ricordava appunto il bisogno lo ha ripreso Pietro il bisogno eh, eh, diciamo come dire di ricaratterizzare no? il percorso, il lavoro le azioni associative della WISP quelle appunto della promozione della sport, dello sport sociale ridando valore al allo sport popolare, no? alla diffusione sempre più ampia, sempre più capillare quindi dell'accessibilità alla pratica sportiva per tutti noi come ci siamo avvicinati a questo diciamo, bisogno di costruire un parere eh, del Comitato Economico Sociale ed Europeo che possa appunto in prospettiva imporre i temi che abbiamo posto all'interno del parere all'interno delle politiche e dell'azione e eh, dell'agenda dell europea con, il, con lo sguardo che ci ha proprio caratterizzati quando la WISP, Unione Italiana Sport Popolare, nacque nel 1948, noi, cioè con uno sguardo europeo, con uno sguardo internazionale, anzi allora, no? La WISP nasce con i campeggi internazionali, nasce durante la, la lotta di liberazione e, diciamo, si istituisce nel 1948 con un congresso a Bologna con questo bisogno di ricostruire il tessuto sociale nel, del, secondo, del secondo dopoguerra offrendo a tutte e a tutti la pratica sportiva, quindi la ricostruzione dei legami sociali attraverso una pratica sportiva popolare. Quindi avevamo bisogno prima della pandemia ma soprattutto durante la pandemia, nella tragedia dell'emergenza sanitaria, di eh, come dire, spingere, ecco, di l'Unione Europea, quindi lo sguardo appunto europeo e internazionale per costruire che cosa però? Un impegno da parte dell'Europa rispetto al valore dello sport sociale all'interno di un asse strategico. Noi abbiamo costruito questo parere perché avvertivamo il bisogno che nonostante ciò che è stato anche qui ricordato quello che si dice sul valore dello sport all'interno dell'agenda 2030, quello che si dice nel piano di azione globale dell'OMS 2018-2030, ciò che si sostiene all'interno delle politiche di coesione della stessa eh, Unione Europea, i Paesi membri e non fa eccezione eh, il nostro Paese ha ancora una concezione, sto parlando chiaramente di quello che è il substrato culturale dell'approccio alla pratica sportiva, soprattutto quella di base, come se fosse un elemento di dopolavoro. No? Guardo Andrea Bodi che è persona molto attenta diciamo, a, questi, a questi temi al di là del suo ruolo specifico in qualità di presidente dell'Istituto del Credito Sportivo. Invece noi dobbiamo fare un salto qualitativo che abbiamo chiesto all'Europa di fare, cioè quello di eh, eh, non tanto cominciare perché il processo è iniziato ma invece di affermare con pari dignità con piena dignità all'interno delle politiche pubbliche non solo del nostro paese ma anche in Europa la pari dignità del valore sociale dello sport appunto soprattutto di base seconda questione perché a quei numeri gli addetti Giovanni Malagoi, il presidente del CONI eh, anche se oggi abbiamo un ordinamento sportivo diciamo diverso la presenza di sport e salute ci sarà il contributo del presidente Vito Colsoli che ringrazio tra l'altro anch'io per l'impegno che sta mettendo sulla promozione sociale a quei numeri 4 milioni iscritti di tesserati alle federazioni sportive 8 milioni di tesserati agli enti di promozione sportiva ma le risorse non sono quelle non sono parametrate a quei numeri le opportunità di politiche pubbliche non sono parametrate a quei numeri noi quindi avevamo bisogno di sollecitare l'Europa perché leggevamo che cosa un'inversione di tendenza dell'agenda europea che dal grande periodo dell'austerity no? invece cominciava a far vedere un approccio finalmente diciamo, di ripresa dei valori fondanti dell'Unione Europea quindi di solidarietà tra gli stati con il recovery fund eccetera e quindi noi abbiamo voluto come dire no? Appunto, tracciare un, un messaggio, un segnale, dare un segnale forte per dire adesso è anche tempo di cosa, non solo della transizione ecologica, non solo della transizione digitale, ma tanti mondi sono in transizione, quindi c'è bisogno di capire qual è la transizione sportiva che noi mettiamo in atto con sostegni finanziari ed economici con sostegni legati appunto alle politiche e questo abbiamo voluto rimarcare all'interno di, di questo parere quindi io vado subito a concludere perché il valore diciamo di questo parere quelli che sono anche i valori e i contenuti sono stati già molto tracciati riprendendo un passaggio che ha fatto il ministro che a me è piaciuto molto eh? lui ha parlato di investimento di capitale politico all'interno di questo percorso del, del, diciamo, di, di, di come dare centralità e valore all'aspetto all sociale della pratica, della pratica sportiva. E quindi, e qui ne approfitto anche per ringraziare, l'ho già fatto non solo Pietro, non solo Vanessa per l'apporto del forum del terzo settore in questo percorso, ma anche Marco Celi, che qui tra l'altro con noi interverrà per illustrare anche il progetto Sport per Tutti perché, come dire, ha indirizzato anche diciamo il lavoro che poi abbiamo fatto anche diciamo nello scambio sul terreno dei contenuti del nostro, del nostro di questo parere e chiudo chiudo e noi abbiamo bisogno di fare un salto qualitativo e su questo lo ha detto Pietro per adesso ci siamo portati a casa una diciamo, totale sintonia e sostegno della direzione sport della commissione europea che ci ha anche detto come dire qual è la tempistica per poter intervenire sulle raccomandazioni che sono all'interno del parere per quanto riguarda anche come dire no? quello che può essere eh, la necessità di irrobustire eh, il, la quota parte nel progetto Erasmus che riguarda lo sport e quindi per i finanziamenti anche diciamo di, di quella parte l'appuntamento è quindi appena dopo l'estate a settembre e ottobre per poter appunto di nuovo fare un'ulteriore puntata a Bruxelles. Eh, ne approfitto per ringraziare anch'io perché lo ha ricordato anche il capogruppo del Partito Democratico l'Europarlamentare Brando Benifei. Questo è un percorso lungo del settembre 2019 dove una delegazione della WISP con il supporto appunto del Forum del Terzo Settore comincia un'esperienza lì. Tiziano era eh, presente come vicepresidente, quindi portiamo avanti attraverso lui come WISP e lo ringrazio per lo, per lo sforzo che profonde all'interno diciamo di questo, di questo processo che noi abbiamo attivato e tenere, come mi piace dire, sul punto tantissimo davvero quello che è stato l'approccio e la lettura del ministro quindi del nostro governo e di quello che deve essere il nostro Parlamento no? ne approfittiamo per fare appello appello tra poco si voterà in Italia noi abbiamo bisogno di parlamentari e di forze di governo che ci mettano uno sguardo nuovo e che capovolgano il paradigma della cultura sportiva che fino ad oggi ha dominato l'opinione pubblica, le istituzioni è diciamo parte anche del sistema sportivo di questo paese. C'è bisogno di trasformazione, di innovazione perché la WISP oggi dimostra di essere capace di proporre alla comunità e alle istituzioni, alle reti sociali, innovazione sociale come giusto che sia per la mission che ci ha sempre caratterizzato nel tempo. Vi ringrazio. Grazie mille Vincenzo Manco e grazie per questo invito a trasformazione a innovazione. e innovazione. Passo la parola subito a Marco Celli che è esperto di politiche comunitarie e di progettazione europea. Grazie. Sì, eh, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, eh, io cercherò di essere sintetico ma vorrei essere anche chirurgico per sottolineare degli aspetti che sono a mio avviso oltre che interessanti strategici non soltanto per la WISP ma per tutto no? il terzo settore sportivo e per tutto il movimento sportivo italiano. Allora questo progetto insieme al parere, al parere del CESE eh, non sono due cose che sono nate così improvvisamente sono venute fuori da un cilindro quasi per caso ma sono il risultato, i primi due risultati di un percorso, di un investimento che ha fatto la WISP okay, studiando, eh, condividendo, partecipando eh, andando a Bruxelles non a presentare o a chiedere ma a capire, a comprendere cos'è che l'Europa voleva e propone di raggiungere attraverso lo sport eh, tornati da Bruxelles dopo l'incontro sia in Commissione Europea che al Comitato Economico e Sociale eh, ci venne fuori, fuori l'idea di presentare questo progetto questo progetto che ha due caratteristiche principali la prima è che, ehm, oltre che promuovere il concetto di sport per tutti, è, a me parlare di modelli non piace, diciamo che è un approccio che può essere utilizzato da tutti. Okay? È la WISP che lo propone, ma potrebbe tranquillamente essere eh, attivato o integrato da qualunque altro soggetto eh, che lavora in ambito sociale o dello sport eh, in Italia. Uh, il secondo aspetto interessante è che uh, rappresenta l'attuazione e la messa in terra di una strategia di cui oggi ancora non, è stato, non si è ricordato che si chiama EU Wisp uh, come Europa WISP dove io credo che WISP è stato il primo soggetto sicuramente in Italia ma diciamo che non mi vorrei lanciare troppo oltre ma credo che anche in Europa non ce ne sono molti che ha declinato, secondo una lettura, sport e attività fisica, le priorità dell'Agenda 2030 e della politica di coesione europea. Okay? Questo perché? Perché una taglia uguale per tutti non va bene, quindi l'Agenda 2030 per il settore sportivo ha una declinazione, eh, così come la politica di coesione. Il progetto appunto si basa su una struttura abbastanza semplice, nonostante che ecco in una prima fase quando l'abbiamo presentato i comitati territoriali si sono un po' spaventati per l'articolazione. La struttura è semplice, un'attività di co-sviluppo delle azioni pilota. L'attività di co-sviluppo cerca di trasformare in modo abbastanza semplice diciamo e e, e anche attuabile senza grandi strumenti e impegni anche economici il modello dell'open innovation, dell'innovazione aperta mettendo a un tavolo nazionale un coordinamento, un comitato di indirizzo vari rappresentanti stakeholder sociali, economici, della ricerca eh, per definire delle linee di indirizzo e per definire degli standard di attuazione su quelle che sono le politiche e su quelle che sono le emergenze un obiettivo di questo progetto è anche quello di rafforzare la resilienza del terzo settore sportivo, ma non soltanto con quel concetto di intervenire quando il problema si è già manifestato, ma creare gli strumenti per riuscire ad affrontarle anticipatamente. Okay? Le, azioni pilota, uh, le azioni pilota sono tre, uh, l'azione pilota, la prima si chiama Sportus, la seconda Sport Impact Lab, la terza With for Sustainability, Uh, Sportus uh, ha degli aspetti innovativi e degli aspetti non innovativi ma che sono veramente interessanti il primo l'animatore sportivo territoriale L'animatore sportivo territoriale uh, a nostro avviso rappresenta proprio la risposta a quel problema che anche sia il, il presidente Malagò che il ministro Orlando hanno evidenziato l'accesso all'attività sportiva di chi è escluso perché molte volte non si trovano delle condizioni, non si trovano degli strumenti per poter consentire a tutti di farli consentire a tutti di farli cosa vuol dire? vuol dire soprattutto andare a intercettare quei target che sono non a rischio esclusione ma sono già esclusi anche in alcune situazioni l'animatore sportivo territoriale è una figura o insieme di figure eh, che eh, dovranno lavorare a contatto con le amministrazioni comunali e con le aziende sanitarie locali per pianificare attività sportive, attività fisiche, utilizzando anche gli spazi pubblici, utilizzando anche eh, i momenti della giornata che solitamente non sono occupati per fare attività fisica, che magari sono quelli che rendono e aument possono aumentare l'accessibilità allo sport per questi target. L'idea, il concetto, qual è stato che eh, ci ha spinto a pensare a questa azione? È quella che, come, es come esistono no? gli energy manager nei comuni, i mobility manager nei comuni, anche il concetto no? di uno sport manager, ma di un animatore sportivo che possa accompagnare i territori a pianificare queste attività, è sicuramente una funzione importante e strategica. Il voucher sport per tutti. Ehm, è successo che poi dopo, nel nell'attesa che il processo venisse finanziato, c'è stata un'altra esperienza di sport e salute. Il modello è simile, riuscire a intercettare chi per questioni diciamo, di eh, deprivazione, in questo caso una situazione materiale, eh, problemi economici, eh, non fa attività sportiva o non fa fare attività sportiva ai propri figli, questo si tratta di un contributo per appunto andare a rispondere a questo problema. Il terzo, che è un po' la risposta al presidente Malagò, che giustamente diceva poi: tutte queste iniziative devono avere una sostenibilità anche finanziaria, è proprio questo. Abbiamo pensato anche ad attivare un'azione di studio e di analisi su come poter perennizzare questi strumenti attraverso sia il finanziamento pubblico che il finanziamento privato. Qui faccio una diciamo che se non mi compete, però una diciamo integrazione politica. Eh, questo progetto è sì Agenda 2030, ma il vero obiettivo di questo progetto che non siamo riusciti a raggiungere non perché il progetto eh, non è riuscito ad arrivare o eh, a farsi conoscere dalle regioni, ma perché c'è stata l'emergenza, c'è stato il problema della programmazione. Questo progetto okay, avrà sarà messo a terra, ricadrà uh, nell'ambito uh, quotidiano delle persone soltanto se si integrerà con i fondi strutturali. Noi oltre che l'Agenda 2030, oltre che il PNRR, abbiamo un grande obiettivo che sono i fondi strutturali, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Ancora ad oggi la parola sport non è presente in nessun piano di nessuna regione italiana si parla sempre soltanto di inclusione sociale ma lo sport può essere innovazione tecnologica lo sport può essere ambiente quindi questa è un, un, sicuramente un'opportunità che dovremo cogliere nel futuro perché come diceva quel tale no? se continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto otterremo quello che abbiamo sempre ottenuto quindi aprire l'opportunità di fare progetti a livello regionale anche nell'ambito dello sport economico, sociale e ambientale è sicuramente una grande opportunità. Sport Impact Lab è proprio questo. Sport Impact Lab è l'idea di attivare un uh, uh, processo di incubazione di idee per promuovere nuove professioni e imprenditorialità sportive andando a focalizzarsi, a concentrarsi su quelli che sono eh, I servizi e le professioni che non sono ancora presenti ma che dovrebbero essere attivati per facilitare questo ruolo che lo sport dovrebbe avere in questa logica di transizione sportiva, no? come anticipava prima Vincenzo Manco. La transizione sportiva vuol dire connettersi con la transizione ecologica, con la transizione ambientale e con la transizione sociale, eh, concentrandosi in particolar modo dove, nelle città, no? il luogo dove si concentrano maggiormente i problemi, ma dove si possono trovare anche più rapidamente le soluzioni. Il terzo progetto, Wish for Sustainability, eh, diciamo che anche questo è in una fase di, eh, di progettazione e di avvio forse del, del progetto era stato quello meno considerato, no? quello che sembrava essere più distante da WISP, invece si sta dimostrando quello, non che gli altri non siano, ma quello forse più attuale e anche più interessante. Il progetto non è soltanto finalizzato a rendere lo sport uno strumento per affermare, noi, eh, per assistere alla mobilità sostenibile, alla mobilità, la mobilità dolce, ma un altro grande obiettivo, fare in modo che le amministrazioni comunali, eh, ok, attraverso lo sport possono migliorare la propria mobilità sostenibile, la propria mobilità, eh, i percorsi di mobilità dolce. Attraverso quale strumento? Attraverso due strumenti in principal modo, uno sono i PUMS, non so se li conoscete, i piani urbani di mobilità sostenibile, strumento obbligatorio per tutte le amministrazioni comunali, eh, con gli amici della Simorg abbiamo fatto no, una verifica eh, e loro l'hanno fatta e mh, in quasi nessun PUMS è presente eh, diciamo, il target o impianto sportivo per pianificare la mobilità sostenibile. Che è paradossale perché poi alla fine invece se uno va a leggere quanto un impianto mh, diciamo, con più due o tre discipline muove di traffico durante una giornata è sicuramente maggiore di una scuola, ok, o è sicuramente maggiore di una fabbrica con 100 dipendenti. E l'obiettivo è proprio questo, eh, di eh, diciamo capitalizzare il lavoro e le attività che la WISP già realizza all'interno, attraverso i propri comitati, le proprie ASD e SSD affiliate, Valorizzando i percorsi di eh, pedibus o quelli che sono i gruppi di cammino per raggiungere attività sportiva e di sperimentare su tre impianti, come ha richiamato in introduzione eh, Tiziano Pesce, che sono un impianto di Bari, uno di Bologna uno di Roma, una sperimentazione proprio per creare i presupposti, ok, per eh, diciamo, sviluppare una nuova pianificazione territoriale, che è quella proprio casa, sport, scuola, sport e lavoro, sport, va bene? Eh, creando anche un'altra diciamo, eh, opportunità, secondo me, che non è irrilevante, quella anche di, eh, uso un termine forte, ripagare, ricompensare il virtuosismo di chi promuove questo tipo di attività con degli incentivi. Okay? Il modello è quello dei bonus per la mobilità che sono già stati previsti, e quindi rappresenterà forse anche in prospettiva un'opportunità anche di sostenibilità finanziaria ed economica per eh, le SSD e le eh, ASD che parteciperanno all'iniziativa. Eh, niente, è tutto, grazie eh, per l'attenzione e come eh, anticipava prima Vincenzo Manco, questo progetto Sport per Tutti è modulare, è modulabile e questo vuol dire che poi anche attraverso la collaborazione di altre persone ogni iniziativa potrà essere sviluppata, implementata e resa accessibile a tutti. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille Marco Celli. E... Il tempo scorre dunque abbiamo ancora vari interventi e passerei, subito c'è un, un videomessaggio di Massimiliano Smeriglio che è deputato del Parlamento europeo che ha tenuto appunto attraverso questo, questo piccolo video partecipare a questo incontro di oggi. Ringrazio il presidente nazionale Tiziano Pesce e tutta la WISP per l'invito. È importante essere qui oggi a parlare del settore dello sport, troppo spesso poco considerato dalle politiche nazionali e dell'Unione Europea. Lo sport ha il potere unico di promuovere cambiamenti positivi e trasmettere valori che riguardano la sua dimensione educativa, culturale e sociale ispirando e unendo le persone indipendentemente da età, sesso, origine etnica, religione, provenienza e condizione socio-economica. Inoltre lo sport è un fenomeno economico sempre più importante e fornisce un contributo sostanziale agli obiettivi strategici di solidarietà e sviluppo dell'Unione, con un valore aggiunto di quasi 280 miliardi di euro, pari al 2,12% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea, fornendo lavoro a quasi 6 milioni di persone, eppure si tratta di un settore particolarmente colpito sia dal punto di vista economico che da quello sociale, dalla pandemia e dalla crisi conseguente. A novembre del 2021 il Parlamento europeo ha approvato la relazione d'iniziativa sulla politica dell'Unione europea in materia di sport, valutazione e possibile vie da seguire. Dopo oltre dieci anni dal mandato del Trattato di Lisbona, di intraprendere azioni congiunte europee nell'ambito sportivo, è nostro compito riflettere sul futuro delle nostre politiche di settore. In particolare chiediamo all'Unione Europea di seguire sette filoni fondamentali. Il primo riguarda il rafforzamento della visibilità, della cooperazione e dell'integrazione dello sport nelle politiche UE, instaurando, tra l'altro, una collaborazione strutturata di alto livello con tutte le parti interessate. Il secondo prevede la promozione dei principi di un modello sportivo europeo basato sulla solidarietà. Il terzo filone riguarda il rinnovamento della buona governance e l'integrità al fine di riequilibrare gli elementi sociali ed economici dello sport e di garantire il rispetto della rappresentanza delle parti interessate negli organi decisionali. Come quarta priorità abbiamo la garanzia di uno sport sicuro, equo e inclusivo, prestando particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza e molestie, degli stereotipi di genere, della scarsa visibilità di copertura mediatica, nonché delle disparità in materia di retribuzione, compensi e premi. Dobbiamo imperniarci a promuovere stili di vita sani e attivi, unitamente a opportunità di formazione e sviluppo, sviluppando infrastrutture sportive, soprattutto nelle zone remote, nelle aree svantaggiate, nelle aree più interne. Da ultimo, il sesto punto, esortiamo a favorire la transizione verso un futuro sostenibile e innovativo, in particolare per quanto concerne la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture sportive, ma anche con riferimento agli eventi sportivi stessi, sia dal punto di vista della transizione ecologica che l'implementazione delle tecnologie digitali. Sono questi gli assi principali intorno a cui il Parlamento si sta muovendo per avanzare nelle politiche europee di settore che dovranno essere supportate da un impegno degli Stati membri a livello nazionale se vogliamo garantire la ripresa di un settore così importante dal punto di vista socio-economico. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Alla prossima. Dopo questo messaggio di Massimo Smeriglio, inviterei Stefania Pizzola del Dipartimento dello Sport ehm, di appunto, eh, non so se è in collegamento mi sa, ehm, eh, Dunque eh, non so se ci sente Dottoressa Pizzola. Sì, sì, adesso, adesso la sentiamo, sì. Perfetto. Grazie. grazie. Eh, mi scuso intanto con, uh, con il Presidente Pesce e con gli altri relatori, ma no, so purtroppo sono, sono, ho avuto un incidente di percorso per cui sono costretta sì, uh, di... A... A... Sento un rumore eh. di sottofondo, scusa. ecco, grazie. E sono costretta qui a, a casa, però mi fa molto piacere comunque partecipare a questo momento di presentazione di un progetto che sembra avere tutte le caratteristiche per poter mettere a terra quelle che sono a volte eh, diciamo, eh, auspici o eh, consapevolezze del, del potenziale che le attività sportive motorie hanno e che a noi tocca, a noi tutti, come comunità presente anche in questo, in questo momento, eh, diciamo, eh, tocca il compito di tradurre in, eh, in realtà l'accessibilità allo sport, a questa incredibile opportunità per tutti. È uno dei, eh, degli obiettivi che eh, ci poniamo anche come Dipartimento. Accessibilità, una maggiore accessibilità per, per le donne, per le persone con disabilità, eh, si parla nel parere della, del Cese, che, ehm, che secondo me segna un punto fondamentale e, e sottolinea alcuni elementi eh, molto importanti. Eh, una delle cose che ci evidenzia è la necessità di inserire un ragionamento basato anche sui, eh, sui dati. Allora, eh, come diceva il Ministro, ma anche eh, il Presidente Malagò, eh, prendiamo per esempio i dati Istat. I dati Istat ci confermano che eh, l'accesso allo sport diminuisce, come ci diceva il Ministro, nel momento in cui si raggiunge la maggior età e ci si eh, avvicina ad un eh, momento di, eh, diciamo di eh, impegno lavorativo. Eh, quindi, eh, a volte, l'accessibilità eh, eh, si riduce proprio perché la vita eh, e l'impegno lavorativo eh, diventano poco conciliabili con degli altri tempi, spazi di vita. Questo ha maggior ragione delle donne, per le donne. Eh, ma i dati di Istat ci dicono anche una cosa interessante, se andiamo a vedere eh, l'indagine multiscopo aspetti della vita quotidiana tra il 20 e il 21, confrontiamo i dati tra il 20 e il 21, questi dati confermano, per quanto riguarda eh, l'abitudine la, eh, a, a praticare sport, eh, che per i giovani il Covid è stato eh, diciamo, eh, assolutamente deleterio, c'è cioè, un crollo. Eh, fino ai 18 anni della, eh, dei numeri di, eh, pratica, di pratica sportiva, di percentuali di pratica sportiva, ma ci dice anche un'altra cosa, che per le persone dai 45 anni in su, in realtà tra il 20 e il 21 c'è stato un aumento eh, della pratica sportiva o della pratica dell'attività motoria, eh, probabilmente proprio perché il covid ha dato un po' anche uno scossone di consapevolezza alle persone ora bisogna tradurre questo scossone in possibilità e, e in continuità eh, di pratica motoria e sportiva eh, il covid è stato un, uh, un momento tragico, traumatico ha impegnato il dipartimento a sostenere un, uh, un settore eh, molto complesso da un punto di vista di eh, strutturazione e articolazione. Eh, erogare 1 miliardo e 200 milioni di sostegni ai collaboratori sportivi non è stata un'operazione banale, proprio perché prima par parlavamo della, del lavoro sportivo, della riforma del lavoro sportivo, il Covid è stato un momento in cui sono emerse anche dal punto di vista dell'attore del, dell lavoratore sportivo una serie di problematicità, così come l'erogazione di 800 miliardi di... Yeah. Eh, di fondo perduto, erogazioni che stiamo continuando perché dopo il covid c'è la crisi energetica, eh, c'è la guerra, quindi diciamo il mondo dello sport ancora ha ancora bisogno di tantissimo, di tantissimo supporto. Ma i numeri e progetti come questi che ci spingono a, eh, a tradurre in pratica o a, a, diciamo, a prendere eh, esempi eh, di attività realizzate o realizzabili sistemiche per noi sono fondamentali. Eh, mh, abbiamo inoltre eh, come sappiamo il PNRR che ci dà eh, spazi di manovra abbiamo circa 700 milioni eh, per l'impiantistica so, risorse che si vanno a unire alle risorse messe a disposizione dal programma Sport e Periferie però io vorrei, vorrei concentrare su Erasmus Plus. Eh, noi siamo autorità eh, nazionale per quanto riguarda il settore sport. In Erasmus, proprio ieri e oggi, io sono a in questo incontro per cui eh, sta partecipando un altro collega, si sta discutendo il piano eh, di lavoro per il 2023. Dal 2023 per lo sport ci sarà una novità, lo sport potrà gestire in maniera decentrata una parte delle risorse. Eh, questo dal mio punto di vista è una, una, una, uno stimolo eh, fortissimo e importantissimo per il mondo della, per, dello sport e anche per, per noi come autorità nazionale. Intanto dovremmo individuare anche noi un'agenzia e insieme all'agenzia penso che il compito principale sia quello di accompagnare il mondo dello sport a un accesso a queste risorse che sia efficace. Eh, finora c'erano già risorse da, da parte anche di Erasmus Plus a, eh, per le attività sportive sappiamo che per esempio il mondo dello sport lo spaccato italiano era, eh, diciamo, tra, eh, siamo stati tra i paesi che presentavano il maggior numero di progetti e che hanno sempre avuto un altissimo tasso eh, di progetti approvati. Eh, vogliamo però migliorare ancora di più, soprattutto nell'ottica nell della, eh, della gestione di risorse a livello decentrato, la, la capacità del mondo dell'associazionismo sportivo di eh, presentare progetti che siano eh, eh, efficaci e, eh, e costruiti in maniera, eh, in maniera armonica e possibilmente in sinergia, eh, così come per esempio questo progetto della eh, di wisp che mette e attiva tantissimi eh, tantissime anime diverse che si collegano a livello territoriale allo sport quindi diciamo questa della dell'utilizzo di fondi a livello decentrato anche se non saranno tantissimi e c'è da lavorare eh, chiedo appunto sono anche di quello che si diceva prima insomma che eh, ci si sta muovendo anche per aumentare ulteriormente i fondi destinati allo sport che diciamo già nella programmazione 21 27 sono eh, aumentati sensibilmente, ma diciamo che ci sono ampi margini di, eh, di ulteriore miglioramento, ehm, che c'è moltissimo da, da fare assieme. Eh, la programmazione 2023 sicuramente manterrà eh, diciamo, le linee principali che erano state che sono mh, tipiche della programmazione eh, di Erasmus Plus Sport, quindi attenzione all'attività fisica, sport di base, eh, avrà un'attenzione specifica sulle tematiche diciamo coerenti, eh, concernenti eh, i problemi della, eh, connessi con, alla crisi alla crisi ucraina, eh, ma si vorrà eh, focalizzare anche su una campagna. Eh, che è stata lanciata dalla Commissaria Gabriel a, a settembre e secondo me è molto significativo che la Commissaria Gabriel abbia voluto focalizzare l'attenzione su una campagna che si chiama Healthy Lifestyle for All. Eh, una campagna che noi rilanceremo durante la settimana europea dello sport che si terrà a settembre. Eh, volevo fare un appunto sulla questione dell'utilizzo, dell diciamo, eh, dei fondi degli altri fondi europei e della presenza dello sport. Noi abbiamo fatto un tentativo insieme al Ministero del Lavoro in particolare con la DG Migrazione lo scorso anno avviando una collaborazione che è finalizzata e sta utilizzando anche fondi eh, credo Fami e anche del Fondo Inclusione. Eh, siamo abbiamo partecipato, insomma, in fasi interlocutorie per far sì che il lo sport, per esempio, nella programmazione eh, europea nei programmi operativi, in particolare mh, immagino appunto nella eh, collegati con l'inclusione possa avere un ruolo eh, più significativo. L'esempio dei voucher è soltanto uno dei tanti nei quali eh, le sinergie tra il livello nazionale e il livello europeo, la programmazione possono, eh, possono essere particolarmente efficaci. A livello internazionale ed europeo stiamo lavorando anche sulle speech nello sport, un tema che riguarda e tocca eh, la quotidianità diciamo del, del mondo sportivo sia a livello di, eh, di eventi che a livello di, eh, di base. Eh, stiamo lavorando sul tema della violenza e degli abusi eh, nei confronti dei minorenni eh, nel settore sportivo. Quindi ci ricolleghiamo anche a livello nazionale eh, con dei tavoli di lavoro alla, alla alle alle diciamo, alle sollecitazioni che ci vengono dall'Europa. Eh, di sicuro però momenti come questo, che sono momenti di, di, di confronto con voci diverse, anche per noi sono fondamentali. Eh, siamo una, un dipartimento che è nato da poco più di due anni, eh, in, in un mondo diciamo dello sport particolarmente articolato e sappiamo soprattutto eh, quanto stia crescendo. Diciamo che ieri c'è stato un ulteriore step per avere eh, lo, stop in, lo, lo sport in costituzione. Eh, non mi sembra un passaggio banale. Per tutto il mondo dello sport non mi sembra un, un passaggio banale neanche per noi che siamo diciamo il uh, l'organismo che a livello di presidenza del consiglio deve poi far sì che le indicazioni politiche si traducano in pratiche, progetti e soprattutto in interventi che migliorino la la, la, la, la, la possibilità di accesso alla pratica sportiva, come dice il, uh, il titolo del progetto, per tutti e eh, direi anche per tutte. Quindi grazie e spero che potremo collaborare insieme anche su questo. Grazie, grazie, dottoressa Pizzola e anche appunto di averci dato anche queste notizie, anche di, di, di questo progetto di creazione di agenzie per sostenere appunto le, anche le piccole associazioni in modo decentrato. Eh, grazie, passerei subito la parola a Roberto Valori, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico che ringrazio di essere con noi anche oggi, oh, sì, grazie, grazie per aver voluto presente il Comitato Italiano Paralimpico, di Porto Tiziano a tutta l'Assemblea, ovviamente il saluto di Luca Pancalli e il saluto della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale. Interessantissimo questo progetto, sviluppato con particolare maestria, peraltro ho sentito anche l'intervento di Marco e gli interventi precedenti, quindi è veramente un, un bello e un ottimo lavoro. Adesso a settembre-ottobre forse ci sarà la parte più operativa. Noi come Comitato Italiano Paralimpico ovviamente abbiamo fatto un, un, un percorso in qualche maniera simile, nel senso che ci siamo resi conto eh, dalla fine degli anni 90 che la percezione della, della, che le persone avevano sulla disabilità veniva cambiata molto, molto più velocemente attraverso il gesto, attraverso il fenomeno sportivo e abbiamo visto che il fatto di poter fare con una gamba di meno i 100 metri stile in 58 secondi cioè aveva un'efficacia tremenda proprio sul fatto che le persone disabili venivano, cominciate, venivano considerate proprio in maniera diversa quindi l'occhio dell'interlocutore che, che non ha disabili in famiglia, insomma, diciamo raro insomma, in qualche maniera non conoscere una persona disabile però cominciava a guardare la cosa e dice, con un occhio diverso e questo ci ha avuto una un effetto devastante da un punto di vista proprio di produzione del lavoro. E perché il governo ha fatto questo? Adesso il ministro Orlando non c'è perché ha intravisto all'interno della nascita e del riconoscimento di questo ente pubblico un pezzo di welfare del nostro paese. Quei 4 milioni di tesserati del CONI, di, di chi fa sport, degli 8 milioni delle, dei tesserati presso gli enti di promozioni sportive, non dobbiamo dimenticarci che ci stanno pure centinaia di migliaia di persone disabili e che io insomma in qualche maniera in cuor mia spero che questo progetto, ovviamente eh, Tiziano ti metto a disposizione e penso di potermi farmi portavoce del CIP e di Luca, anche i nostri comitati regionali, eventualmente all'interno delle, delle regioni coinvolte aveste bisogno di una mano per quanto riguarda L'aspetto del reperimento di, di, di giovani disabili o, o, o di persone che in qualche maniera vogliono intraprendere e vogliono cominciare a, a parlare di sport abbiamo visto poi che eh, lo sport rende, rende proprio eh, la vita migliore alla persona disabile se ne è accorto nel 1948 Guttmann, ci abbiamo messo cent'anni quasi per, per capirlo però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta noi quindi da parte nostra c'è la completa disponibilità e ringrazio anche l'amico Pietro Barbieri mi fa piacere perché ci conosciamo da tanti anni e l'ho rivisto dopo un po' di tempo e sei un timbro se dice a Roma non sei cambiato di... quindi dei complimenti peraltro tutti i capelli che c'è in testa quando mi hai conosciuto te cioè erano, erano più chiari, erano di più e a parte questa cosa e niente, quindi vi ringrazio a completa disposizione il Movimento Paralimpico per la crescita e per la parte ovviamente che riguarda eh, la, lo sport praticato dalle persone con disabilità grazie grazie mille Roberto Valori per questo intervento ecco, per questo invito appunto a, a, a spingere sempre di più eh, passerei, no, cioè abbiamo un piccolo video pre-registrato pre del Vito Cozzoli che è presidente di, di Sport e Salute che teneva anche lui a, a partecipare in qualche modo a questo incontro di stamattina Ringrazio dell'invito l'amico e presidente Tiziano Pesce, purtroppo per impegni concomitanti non posso essere lì con voi, ma ci tenevo a inviarvi il mio saluto. Non è una sorpresa per me di trovarvi in prima linea per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-covid-19. Così... Come non deve essere una sorpresa per voi sapere che Sport e Salute è al vostro fianco in questa sfida che ci vede protagonisti ogni giorno per il bene delle nostre comunità. Sport e Salute nel nostro DNA. Sport è verbo e non congiunzione. Salute come ha recentemente sottolineato il Ministro Speranza parlando proprio del futuro che ci aspetta. Ed è qui che si gioca la partita, che in azioni come quelle che oggi presenterete insieme Alcese si riassume in una parola, garanzia. Abbiamo il dovere verso i nostri cittadini di sottoscrivere per loro una sorta di certificato di garanzia che imponga lo sport come materia di benessere, permetta a tutti di poter scegliere lo sport come proprio diritto senza fare differenza accessibilità a tutti e capillarità sui nostri territori sono le due strade da percorrere perché lo sport sia un valore aggiunto, un modello di sport che non lascia indietro nessuno, che predica, cerca e trova uguaglianza, dove? Appunto su tutto il nostro territorio, dove abbiamo iniziato scritti importanti, concretizzato obiettivi. E allora portiamoli avanti insieme perché solo stati uniti, e facendo rete che si possono ottenere risultati come quelli che stiamo raccogliendo in queste settimane, dove inauguriamo parchi come palestre a cielo aperto o riqualifichiamo spazi che fino a ieri erano in mano al degrado. Oggi c'è lo sport a trasmettere la vita, quindi buon lavoro, buona strada a tutti per il bene dello sport. Grazie, inviterei Andrea Bodi, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, che ci ha fatto appunto il piacere di, di venire anche qui oggi e gli darei la parola per un po' una forma di, di riflessione quasi di tutto quello che si è detto anche questa mattina. Grazie, grazie Eric per questa possibilità, grazie Presidente. Grazie a tutti voi, a chi è collegato non era previsto, però a volte le cose non previste eh, offrono delle opportunità soprattutto per chi appunto come me ha la possibilità di dire qualcosa che non ha la presunzione di chiudere questa mattina di lavoro anche perché mi sono perso una parte degli interventi eh, anche se ho beneficiato di quelli che ho potuto ascoltare. Eh, rappresento la banca dello sport e anche della cultura, pro tempore, questo è un, è un concetto che dovremmo sempre aver presente, eh, che non siamo pro tempore nella vita ma anche nel ruolo, a volte avremo un atteggiamento meno proprietario del ruolo e più generoso del ruolo, eh, ma questo è un tema importante ma lo metto per un attimo da parte. Eh, ho apprezzato intanto l'impegno costante eh, dell'UISP eh, che poi si concretizza in piani di attività che eh, l'istituto osserva e ai quali partecipa con attenzione perché quando firmiamo le convenzioni, caro Presidente, l'abbiamo firmato eh, per la prima volta nella nostra storia reciproca dopo decenni di vita abbiamo deciso che forse sarebbe stato utile con il tuo ente, con il vostro ente e con tutti gli altri colleghi stabilire una modalità di collaborazione non è tanto per mettere una firma e fare una foto ma per eh, costruire una mappa della collaborazione che poi è soggetta a verifica perché quello che diciamo qua eh, nei convegni in generale dovrebbe quasi sempre essere soggetto a verifica perché altrimenti rischiamo semplicemente di fare esercizio di eloquenza e io credo che questi siano dei tempi così difficili eh, che ci costringono a collegare le cose che diciamo alle cose che facciamo e quindi le prediche alle pratiche. Luis è una testimonianza plastica di questa capacità e, e, e l'impegno che state mettendo anche in questa iniziativa non può che vederci al vostro fianco doppiamente interessati. Prima di tutto perché eh, eh, Sport per Tutti è un progetto, per noi è un valore. E per noi insieme è anche diciamo, un prodotto perché poi alla fine siamo anche una banca diciamo anzi noi siamo una banca e molto di più quindi comunque ci muoviamo con le regole della banca ma cerchiamo di metterci una competenza una sensibilità e anche un senso di responsabilità che vanno oltre a, a queste caratteristiche eh, del ceto bancario quindi mi auguro sempre e vi prego non tanto di segnalarci le cose positive, di segnalarci quelle che non funzionano per capire come migliorare e come sostanziare il nostro impegno eh, che è sociale, che è civico, eh, di offrire delle opportunità di accesso al credito al terzo settore sportivo che rappresentate voi in primo luogo e poi i colleghi che lavorano con voi, ma secondo me tutto il settore sportivo, anche quello che non ha piena consapevolezza del mestiere che sta facendo e quindi mi ritrovo nel progetto perché è uno strumento sul quale ci stiamo misurando. Dopodiché ho letto eh, velocemente, mi scuso, eh, con, eh, con Pietro Barbieri, che però ha ascoltato eh, il, il parere e tutti quelli che hanno lavorato, anche Vincenzo. Eh, quello che voglio dirvi è che questo eh, parere lo distribuirò eh, e lo condividerò con tutti i 210 colleghi della banca, perché io penso che proprio nella logica della consapevolezza chi lavora eh, a fianco eh, di chi fa sport tutti i giorni sotto varie forme deve immergersi sistematicamente in quella che considero una mappa del percorso o comunque i punti di attenzione che uniti l'un l'altro poi tracciano poi eh, l'agenda delle le nostre rispettive agende che sono eh, complementari tra loro nella diversità dei ruoli ma anche nel rispetto dei ruoli e nella necessità che eh, a prescindere dai ruoli si collabori. Tu lo sai Tiziano che qualche volta io ho parlato della contraddizione in termini dell'agenda 2030 rispetto al tema prioritario che è la collaborazione e lo sviluppo della cultura delle partnership che non so per quale motivo abbiano messo al diciassettesimo punto mentre secondo me è il presupposto di tutti gli altri 16. Se manca il 17, gli altri 16, secondo me, fanno più fatica a essere perseguiti. Eh, nella lettura si percepisce sistematicamente, anche laddove non è esplicito questo senso della condivisione, della collaborazione, della comunione. E penso che la banca faccia bene ogni tanto ad allenarsi da questo punto di vista, a questo richiamo, alla collaborazione, che non è soltanto... Per quanto riguarda il lavoro che facciamo, eh, una valutazione di numeri, ma una valutazione di contesto eh, che, so, che è la ragione stessa della nostra esistenza, altrimenti non avrebbe senso. Ci sarà pure un caso e vogliamo dargli un significato se siamo l'unica banca al mondo tra le 500 banche pubbliche per lo sviluppo a occuparci tematicamente, specialisticamente, unicamente dello sport e della cultura perché È eh, evidente che eh, negli altri paesi probabilmente queste tematiche vengono gestite nell'ordinaria amministrazione, noi abbiamo avuto eh, bisogno di costituire uno strumento di scopo, però per dare proprio un senso a chi tre anni prima delle Olimpiadi e le prime Paralimpiadi del 1960 ha pensato al dopo, costituendo la banca, per dare un senso, noi dobbiamo cercare di essere prima utili, e poi anche di essere una banca sana che gestisce bene i numeri rispettando le regole eh, del sistema bancario no? questo ci porta eh, come sai e come sapete per chi ha avuto a che fare con noi ad assumere un atteggiamento che sia anche di alfabetizzazione e quindi laddove ci interfacciamo con i clienti eh, con la C maiuscola noi dobbiamo spiegare a volte anche quali sono le chiavi dell'accesso al credito e eh, quali sono le chiavi dell'accesso a un finanziamento quali sono i presupposti di crescita anche delle consapevolezze degli strumenti cooperativi che non devono essere considerati un appesantimento perché vi porto questa piccola testimonianza che può sembrare marginale quando abbiamo iniziato a finanziare la liquidità nell'emergenza attraverso anche uno strumento legislativo che abbiamo proposto e il ministro Spadafora accolse con eh, immediato interesse eh, dando piena adesione e, e noi abbiamo dovuto eh, intrattenere rapporti con soggetti che non conoscevamo che non potevamo vedere fisicamente e quindi a distanza essendo un po' preanalogici anche noi e condividendo questa dimensione preanalogica con i nostri potenziali clienti abbiamo raddoppiato la base clienti in pochi mesi Dovendo partire dalla PEC, la firma digitale, che moltissimi non avevano, e siamo riusciti, anche con la capacità di dialogo e rispondendo a tutti, non solo educatamente, ma anche tempestivamente e anche esaustivamente, a far comprendere che non era burocrazia, ma era reciproco eh, garanzia, ancorché obbligatoria per noi. Ecco, Questo processo di crescita, che questo progetto eh, contribuisce a velocizzare, a sostanziare, a orientare, ad accompagnare, è un elemento di, eh, di soddisfazione per noi, perché è un pezzo di garanzie che insieme ci stiamo emancipando, ci stiamo evolvendo, ci stiamo responsabilizzando e passiamo dalle parole dette alla pratica quotidiana. Eh, ultime due considerazioni, perché se no eh, non rispetto eh, l'indicazione di Eric, eh, eh, il tema costituzionale. Eh, bene nella misura in cui tutti noi probabilmente avremmo voluto che eh, il, lo sport trovasse uno spazio nella, nei 12 eh, articoli che sono in qualche maniera le fondamenta della Costituzione io ritengo che anche l'assenza di una dichiarazione esplicita in quei 12 punti per un lettore attento ed un sensibile interprete già ma, ci sarebbero stati tutti gli spunti per poter dare dignità costituzionale anche senza l'esplicitazione dello sport ma questo per dire che non deve essere un alibi questo obiettivo raggiunto che ritengo sia semplicemente un punto di partenza perché da adesso in poi proprio per il rispetto che dobbiamo alla Costituzione deve aumentare il livello dei doveri piuttosto che la presunzione dei diritti perché quando entri in Costituzione vuol dire che tutti entrano in un'altra prospettiva che riporta nella giusta relazione e nella giusta gerarchia gli obiettivi e gli strumenti e, e io a volte ho la sensazione che molti di noi a partire dal sottoscritto eh, ci stiamo concentrando o si stanno concentrando sugli strumenti sacrificando eh, gli obiettivi. L'obiettivo per me è uno, eh, nella lettura del parere è, è molto esplicito: siamo contribuenti, anche gli evasori, eh, siamo contribuenti alla qualità della vita eh, delle nostre comunità. Eh, la qualità della vita è individuale, quindi, è collettiva. E se questo è l'obiettivo condiviso, è evidente che gli strumenti si devono adattare anche modificandosi, anche stravolgendo gli assetti perché l'obiettivo possa essere perseguito è chiaro che un po' giocando sulle cinque azioni io mi sono scritto qui al volo eh, cinque elementi che non hanno nulla di particolarmente brillante ma insomma per dare un senso anche eh, di, anche per far vedere che ho letto no, almeno quest'ora ho, ho, ho letto e ho ascoltato insieme eh, il vocabolario è eh, fondamentale se vogliamo capirci non dobbiamo parlare soltanto lo stesso idioma ma dobbiamo dare lo stesso significato alle parole se no rischiamo di dire la stessa cosa ma con significati diversi e non ci ritroviamo eh, l'obiettivo mi auguro che poi dentro quell'obiettivo macro si scompongono i concetti e possono essere declinati condividiamo gli obiettivi perché altrimenti non ci troviamo sugli strumenti gli strumenti noi eh, ne rappresentiamo una parte cioè la banca ha la consapevolezza di essere strumento al servizio e questo non era scontato qualche anno fa eh, quando siamo arrivati con i colleghi abbiamo trovato una banca molto efficiente un gioiellino io ho avuto un po' la sfacciataggine di dire anche al nostro vigilante che avrei voluto contribuire a una banca meno precisa ma più utile, più efficace eh, non sono stato scomunicato quindi vuol dire che mi sono spiegato eh, cioè, le ragioni profonde di quella mia affermazione anche noi caro Vincenzo siamo in transizione perché non è che siamo già arrivati dall'altra parte però tutte le transizioni hanno bisogno di mappare il percorso e questo parere secondo me è una mappa del percorso e bisogna dare anche una prospettiva di approdo perché altrimenti rischiamo un viaggio senza sapere dove si va e anche Totò ce l'aveva raccontato che per andare dove vogliamo andare dobbiamo sapere dove andare e allora questo presuppone che gli attori, il quarto punto quindi vocabolario, obiettivi, strumenti gli attori ritrovino un'armonia e anche il sorriso e il piacere di lavorare assieme perché non è importante chi abbia cosa ma cosa si faccia con le cose e, e sempre per l'obiettivo ultimo elemento l'importanza dei dati L'importanza delle informazioni, l'importanza dell'analisi. Qua un richiamo allo eh, studio che avete presentato qualche mese fa. Con il piacere, magari nella prossima edizione, di esserci anche noi per prenderci un pezzo di responsabilità, perché è uno strumento di lavoro. E perché questo qui non è un rapporto finale, è un rapporto iniziale. E qua eh, c'è scritto, ho capito il senso, però vado oltre sempre nella logica del vocabolario. Eh, ogni anno noi ci dobbiamo ritrovare per raccontare sempre in maniera più profonda eh, e precisa quello che effettivamente riusciamo a determinare per dare consapevolezza non solo a noi stessi, no? ma per dare sostanza alle nostre richieste e per responsabilizzare i nostri interlocutori. che Ho tanto la sensazione che di sport hanno piacere di parlare, mica più nei giorni delle vittorie che negli sforzi di ogni giorno e invece lo sport si regge sullo sforzo di ogni giorno i giorni delle vittorie come dice anche il Santo Padre sono i momenti diciamo promozionali nei quali c'è orgoglio nazionale c'è il, eh, il raccolto a fronte di una semina di impegno degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e anche delle famiglie vi discorrendo. ma quell'impegno lì serve per rendere gli altri giorni migliori e non viceversa, o meglio, se gli altri giorni sono migliori, è più facile avere più giorni di vittorie. A partire dalla vittoria, di dire anno per anno quanto cresciamo e quanto siamo più efficaci rispetto all'anno precedente. Quindi, con questo spirito che porta poi alla costruzione anche di una mappa mentale, no? che correnda tutti in modo intellegibile il ruolo che ognuno ha in questo meraviglioso sistema che non è un sistema ancora ma perché per essere sistema bisogna essere sistemici e sistematici e noi siamo disarticolati e discontinui e quindi non siamo ancora un sistema è un punto d'approdo al quale certamente dobbiamo tendere così come dobbiamo tendere nella logica della sistematicità a rappresentare anche la ricchezza che produciamo eh, negli ultimi quattro mesi eh, ci sono state almeno due dichiarazioni importanti con numeri differenti. Ancora oggi io potrei dire che il PIL dello sport è il 2, il 3, il 4, il 5 e nessuno mi può smentire. Vorrei essere smentito. E da questo punto di vista io credo che anche questo progetto contribuisce a darci appunto una metodologia, a darci strumenti di pianificazione degli interventi, a rendere comunque anche i luoghi di sport che siano le città o che siano porzioni di città più efficienti, più sicure, più intelligenti, più rispettose dell'ambiente, più accessibili, con un concetto di accessibilità che è ad ampio spettro, più sostenibili nella logica che la sostenibilità ha un senso se è sostenibile, scusate il gioco di parole, nel senso che dobbiamo anche arricchirlo di contenuti, anche il contenuto di far quadrare i conti. perché... Eh, eh, allenarsi anche su quel tipo di equilibrio ha senso e laddove un equilibrio non si trova per delle logiche non diseconomiche ma di evidenti diciamo, priorità che sono più sociali che economici ci deve essere la sussidiarietà e ci deve essere un intervento dello Stato che non deresponsabilizza e secondo me deve saper convivere con il cofinanziamento e quindi con una porzione di rischio personalmente sono eh, contrario al fondo perduto 100% perché non aiuta a crescere e noi abbiamo bisogno di emancipazione quindi l'appuntamento che do a me stesso a tutti voi è sulla presentazione del primo studio che mi auguro possa avvenire nei prossimi 20 giorni abbiamo atteso per non andare in rotta di collisione con altre dichiarazioni di numeri e allora diventa se no, un esercizio che lasciamo al periodo del Natale con la tombola e, e quindi adesso speriamo che si assesti questo nostro sforzo è messo a fattor comune. Allo sforzo degli anni prossimi saremo tutti chiamati a collaborare perché quei numeri siano comprensibili, intellegibili, verificabili, che siano il frutto di un sistema di ascolto e di analisi scientifico e che si colleghino, per chiudere, anche a livello eh, di eh, sistema europeo al conto satellite che l'Italia non riesce ad adottare che è l'unico strumento che consente di avere un vocabolario dei numeri comune con tutti gli altri paesi anche per fare delle comparazioni tra ciò che avviene altrove e ciò che avviene qui altrimenti l'unico modo per compararci è semplicemente il medagliere olimpico che ci rende orgogliosi ma non è l'unica metrica grazie Applausi. Grazie, grazie mille Andrea Dobi per tutto questo contributo questa riflessione siamo in conclusione diceva lo sport è un sforzo di ogni giorno penso che oggi il nostro sforzo è stato molto interessante è molto proficuo ringrazio tutti e tutte che sono intervenuti ovviamente do subito la parola appunto a Tiziano Pesce per